Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Assetto Corsa Competizione nel nostro progetto di andare a fare una replica fedele della 24 ore di spa. Difatti ho già iniziato da praticamente eh, 4 puntate, questa è la quinta puntata e ogni puntata dura un'ora, un'ora sana di questa eh, 24 ore. Purtroppo in una delle puntate iniziali, secondo, non mi ricordo male la seconda, c'è stato un piccolo problema che mi sono spalmato sul muro, quindi abbiamo dovuto anticipare il pit stop, fa un pit stop di più di fatto abbiamo perso un sacco di tempo e da lì in poi è iniziata una mega rimonta, quindi adesso siamo sempre in fase di rimonta e inizia a scurirsi il cielo, perciò inizia a arriva la notte, questa sarà una fase molto delicata, le pressioni stanno scendendo quindi mi devo ricordare al prossimo stint aumentare le, le pressioni delle gomme. Come sempre vi ricordo che per vedere la prossima puntata e sbloccarla ci vogliono 400 mi piace. Quindi mi raccomando ragazzi sotto col pollicione cliccate se mi piace così io capisco che siete vista la puntata che vi piace eccetera eccetera e andiamo con quella successiva. Detto questo come nella realtà per simulare quello che succede davvero a freddo così non ho provato nulla, partiamo, saliamo in macchina e, e ci abbiamo. Ok allora questa è una frase sempre molto delicata perché così a secco, ecco di fatti sono passato molto vicino a quel muro. Dunque ci troviamo in diciannovesima posizione eh, e ci abbiamo davanti il secondo, quindi tecnicamente ci siamo sdoppiati da tutti quelli che c'erano prima, perché prima erano doppiati praticamente da tutti, però adesso dobbiamo cercare di... Punto, di non fare errori come questi anche perché se non mi ricordo male abbiamo due cioè abbiamo tre warning ecco abbiamo rischiato di in altro non è di certo il più bello degli inizi questo qui sarebbe il caso che io magari non dico mi allenassi perché ci mancherebbe pure però facessi due giri prima per perlomeno ricordare come è fatto il simulatore perché l'ultima volta che ho guidato da quando voi avete visto è è stata una serata su R 2 quindi giusto per ricordarmi come si riguida su sto gioco visto che tocca spigna invece il ventesimo ci sta praticamente riprendendo Vabbè. ok dai dai ciccia riprendiamo confidenza ricordiamo se come si guida sta bmv che per fortuna è una macchina molto molto amichevole infatti è quella con cui tra parentesi Amos oh mamma mia mamma mia madonna mia che rischio raga Mi devo concentrare adesso Me devo star concentrato non devo cazzeggiare poi cazzeggio tra un pochettino siamo davanti valico dietro mini cooper infatti si chiama m. cooper tocca recuperare raga no, se no se, se vado così resto esattamente nella posizione dove sto se non recupero qualcosa poi qui inizia a far scuro inizia a far scuro ci vado tantissima frenata mannaggia a me comunque noi abbiamo i pit stop sfalsati adesso rispetto all'altri mamma mia come scurisce tocca iniziare a performare perché sennò no restiamo 19 ai box c'è sempre qualcuno, ci stanno qualche GT4 parcheggiata lì da due settimane, però probabilmente il pilota ha deciso che scende e a darsi una serie su Netflix. Ok, mi devo ricordare che ho tre warning, ho appena aprivo un taglio curva è finita. Comunque l'idea sarebbe quella di arrivare almeno in top 10, se ci riesco visto quello che è successo è un peccato perché eravamo veloci ragazzi vi ricordo per chi non avesse visto le puntate precedenti le trovate qui in una playlist ma soprattutto che noi in qualifica praticamente abbiamo fatto la pole position e fino all'incidente che comunque è stato dopo, se non mi ricordo male, un'ora e mezza di gara se stavamo a giocare a prima posizione stavamo un po' in ritardo rispetto al primo, però stavamo a giocare mamma mia come gira il culetto della macchina non mi metà, non metà il taglio qui eh però invece adesso stiamo a girare sui tempi del ventesimo che siamo dietro bisogna assolutamente fare un po' di differenza qui perché se no se stavamo a passeggio qui stiamo e qui restiamo io ormai l'obiettivo da arrivare a vincere ovviamente non ce l'ho più però, almeno, se riusciamo a fare top 10... Anche perché poi io non so... se la CPU su sto gioco sbaglia, ma tendenzialmente penserei di no. Perché mo' stiamo a praticamente 4 ore di gioco e io non ho mai visto uno uh, a lungo, a largo, cioè a per campi. Tutto regolare fino a sto momento, come, come si dice sempre. Quindi vabbè. staccatona, qui impegnativa. Beh, tocca... inizia a performare e tira giù almeno un secondino, perché hanno girato abbastanza lenti. vero che stiamo col carico di benzina. Le pressioni mi sembrano tutte corrette quasi perfette, forse i posteriori sono un pochettino più sgonfie ma.. Ok. Intanto raga, è una cosa strana da dire. Cioè, ho fatto già 86 giri, porca zozza, son un botto 86 giri. Non mi ricordo chi c'è alla guida. Alla guida c'è Ivano Stoner, che è quello che ha fatto il casino, che è stato lui a fare l'incidente contro il muretto, quindi diciamo che sembra che se sia un po' praticito perché comunque stanno andando a meglio, anche se la stavo a riperdere un'altra volta. Se vede che quando guido con lui le cose devono andare male. così, dai dai Ivano e adesso non si vede nessuno sa, sta una fottanza solitaria perché il problema adesso è che noi essendo col pit stop sfalsato siamo proprio in un altro in un altro ciclo di gara e quindi ora ci sarà una fase in cui praticamente vediamo un cane che qui il giro è lungo e quindi Comunque, è il secondino che dovevamo tirare giù, lo stiamo tirare giù Siamo un peletto più lenti qui, però vabbè, poca roba Passiamo un po' al piede sempre qui Vi dà rischi inutili Anche perché, raga, se prendo... Come si dice? Se prendo il dry-thru, raga, praticamente è finita perché già abbiamo fatto un pit stop di troppo abbiamo pure il drive through eh, e alla fine ok bene così comunque abbiamo fatto il nostro miglior giro personale quindi beh, messe partiti così a secco tutto sommato male non è andata Quello che ci aiuterà, o ci potrebbe aiutare un pochettino, sono i doppiaggi delle GT4. Perché le GT4 sono molto lente. E quindi quelli con le GT3 della CPU potrebbero perdere un sacco di tempo per fare i doppiaggi. In questo momento in cui siamo un po'... ...scalati di, di posizione rispetto a loro nel giro. Scalati di posizione, non si può sentire. Comunque intendo che siamo sfalsati, insomma potrebbero dare una mano che pure loro ci hanno fatto perdere un sacco di tempo a noi durante i doppiaggi ho cercato pure di preservare un pochettino le gomme e soprattutto mi devo ricordare che alla sesta ora che sembra quella del film sarà il momento di cambiare pure i freni a pit stop però se vedete le gomme si stanno un po' a come questioni quelle di sinistra vanno un po' peggio quelle di destra un po' meglio al contrario in realtà mi sono piccinato destra a sinistra ecco che arriva subito un doppiaggio qui davanti una di cavolo dei GT4 che poi comunque alla fine manuale che ci ho messe perché variano un po' la faccenda non ci ho messo le M2 perché erano veramente troppo lente il problema di queste GT4 è che te li trovi in mezzo alle scatole proprio nei momenti sbagliatissimi Tipo adesso questo potrebbe essere anche un momento favorevole, se io mi sbrigo arriva laggiù perché abbiamo tanta velocità più di questo qui Che ricordiamo è ART, noto portiere inglese Lo copriamo all'esterno, bene così, facile facile Siamo leggermente in piedi, rischiacciamo tutto Bene così, comunque pare che la macchina va sinceramente un po' meglio Bene, qui staccatona tanti siamo altre gt4 però li tanti ci sono due gt3 invece bene così se queste mi riesco a levare sopra il rettiligno ma purtroppo ci arriverò sotto molto prima in un punto veramente pericoloso che è questo portacci tua Eh, rumba tartaio, eh. Oh, io ho dovuto superare quello, eh. Non fa scherzi, eh. Mamma mia, il sorpasso dentro uh, alle ruce mi mancava nel repertorio. Che poi non mi dovrei prendere dischi inutili, raga, ma se non me i rischi ormai, a 24 ore è bella che è finita perché siamo troppo indietro, se no stavamo a fare la nostra gara normale, la facevamo tranquilli ma... Car on the left. On the left. Ok, questo se lo siamo sbertucciato, come direbbe l'ingegnere. Cordolo, cordolo, ma come gira a rotonda sta macchina? Sinceramente me pareva stinto in cui mi sento più a mio agio, a parte il fatto che ho perso una vita e mezza per... Per farsti doppiaggi, che è il motivo per cui io spero che loro perdano un po' di tempo, perché come ce lo fanno perdere a noi, ce lo perderanno pure loro. Poi loro mo dovranno fare il pit stop, perché noi ci avviciniamo al momento in cui loro fanno il pit stop e noi effettivamente vediamo in che posizione siamo, che spero non sia sempre la stessa, cioè 19esimo. Però, no, vi posso dire, il BMW, per il momento, va benissimo. Le pressioni sono ok, forse per quello sono un po' sgonfiette quelle... le destra, tendono a sgonfiasse. Alziamo leggermente il le piede, riabbassiamo. Ok. Bella staccata qui, va benissimo così. Poi dovrei riuscire a mettere in pratica quello comparato nel video che ho fatto insieme ad Amos, se non l'avete visto vi consiglio di guardarvelo qui sul canale perché è veramente stato illuminante per me quel confronto a Zolder con le GT3. Tutto davanti c'è Mogannet o Gunnet. lì sui monti con Gannett. Okay, ok, va bene così Ivano, tranquillo. Il nostro Ivano c'era un po' d'ansia di risalire in vettura visto che aveva fatto erpata track. Comunque, seriamente, non penso che riusciremo a fare, purtroppo... Anche se proprio dovessi fare l... L... La... la gara della vita, non riusciremo mai a navigare top 10 perché per quanto la 24 ore sia lunga, se loro non sbagliano mai, vuol dire che devo solo avere un ritmo costante tantissimo più alto del loro e quindi boh non, non penso proprio di potercela fare anche già il fatto che io non ho il giro più veloce dalla gara mamma mia qui ho rischiato non mi dar taglio un po con l'ansia Dicevo già il fatto che non ho il giro più veloce della gara vuol dire che già qualcuno di asi più cammina più di me in pista la macchina carica Ora se seguite il canale sapete che io nel giro secco sono bravo ma cioè sono bravo nel giro secco so meno impedito che nel gestino a gara quindi non la vedo benissimo comunque ho ripreso a gannette Mentre valico se ne è un po' annato lì che è il secondo sta a 9 secondi e no. 6 bene così Ivano dai Questo dobbiamo riuscire ad attaccare le ruce Cioè dopo le ruce, non alle ruce Adesso passi alle ruce anche basta Va benvenuto Va veramente bene dai Gran bella macchina. Ok. Questo c'è un Aston, che è net. Siamo vicini ma siamo un po' lontani. Come dice sempre la, sol la solita canzone che citiamo. Bravo Ivano, dai. Bravo Ivano che hai guadagnato qualcosa. Oh, comunque Ivano, scherzando di dentro, ha fatto il giro veloce per il suo il giro veloce, per il nostro insomma. Tutta sta paura evidentemente non ce l'ha. Siamo vicinissimi a questo posto Aston Martin. adesso Il problema sarà passarlo perché questo giustamente sta in gara come noi. Qui a Puon è la curva del sorpasso dell'ingegnere, non la nostra. Ho provato ad allargarmi, ma non c'era spazio, ho allora, provato a stringere, mi lanciava una marcia in meno. Questo ci sta a far perdere tempo adesso Tocca a levarselo subito dalle scatole Il problema è che lui non mi pare collaborativo Ok, apriamo tutto, usciamo meglio Ok allora, Abbiamo risolto la questione dei de Garnet qua leggermente il piede quindi noi dobbiamo andare a mettere, mi me devo ricordare, 108 litri sempre ok bene così, dai dai dai dai dai Fà un po' strano quando finiremo sta gara sempre che riuscimo a finirla raga avremo guidato per 24 ore e però così è quindi giro veloce è sempre stato 2.28.8, cioè 2.22.8 per il nostro Ivano è stata una sua cena Più o meno stiamo a gira costanti, eh Mamma mia, mi porto una sfiga da solo quando dico queste cose, comunque tutto più o meno stanno a girare costanti. Oh, che la frenata. Facciamo davanti i bagnez, che giustamente quando non gioca con la Roma viene a fare la 24 ore di spa, però con una GT4. una ginetta, ma non un altro la ginetta oh, mi ricordavo il nome di un altro spagnolo Beh, potrebbero starci due ginette giustamente ok, scimo forte qui così questo se decide da che lato deve sta ok non è che ci ha agevolato tantissimo il doppiaggio ma loro in realtà non sono manco tenuti a farlo facendo in una multiclasse è un problema mio come riesco a superarli Abbiamo perso tantissimo. Comunque, perché forse lì la seconda posso pure non metterla. Ci devo provare. Comunque, adesso davanti c'è un valico che è il secondo. E in realtà gli stiamo a recuperare qualcosina piano piano. Ma sto ritmo in cui recuperiamo io adesso non mi riesco a render conto. Ma mi sembra troppo basso. Quindi ci vogliono più che 24 ore, a 24 mesi per, per riuscire a riavvicinarsi. I primi però perlomeno stiamo a mantenere un giro costante quindi questo già è qualcosa poi tra parentesi eh, è tanto che... cioè è tanto in realtà praticamente hanno portato solo la prima ora di 24 ore in live però è una cosa che mi piacerebbe far portarla in live quindi devo magari ritrovare il momento giusto, che è quello come al solito di crema e gusto, per portarla eh, per riportarla in live. Panista a 20 secondi, raga, però tra poco arriverà il loro pistop e lì si capirà tutto cioè non si capirà tutto però si capirà qualcosa. Praticamente in 24 ore noi dobbiamo riuscire a ammortizzare un p-stop. Non so perché ma mi sembra che gira più rotondo co, con sta BMW oggi. O mi ricordo male. Che ora non è che mi ricordo a memoria come giravo l'altra volta, però mi sembra che sta più impiccato. no qui la seconda mi ci vuole per forza per riuscire a fermarla qui nessun problema a tenerla dentro pressioni gomme a posto alziamo leggermente il al piede Ho preso un pieno quel sarsicciotto Comunque, altro giro veloce Oh, ora mi ho fatto il giro più veloce da gara Ivano Stoner risponde così alle critiche Piazzandogli il giro più veloce da gara Che è 22.037 al momento Io dicevo che stavano andando meglio in effetti Poi non è cambiato niente Uh, vabbè monte De Concentraiva che già ha perso 30 decimi cioè tre decimi in sto sto giro per fare lo splendido che hai fatto il giro veloce vabbè comunque abbiamo valico e poi romano davanti che è un, un ter, uno dei terre pure un po' di margine perché po poi non sto a tirare la morte proprio perché ho paura di via l'altro warning e di fare il, eh, il drive thru raga perché se fa il drive thru alla fine proprio anzi mi sento di dire che probabilmente se faccio il drive thru sarebbe pure giusto smettere di cuore perché con eh, già un giro già un fit in più ci metti pure in drive thru impossibile recupera però devo dire che stasera pare che la macchina scorre meglio o stanno a scendere le temperature e quindi la macchina va meglio boh. però va meglio raga Lo dico mentre sto andando più lento del giro che ho fatto, ma ho perso tutto all'inizio, poi mu, ero deconcentrato un attimo. Però vuol dire che il passo che stiamo a mantenere è buono in realtà. se Maria di Da Romano che c'ha l'alpin eh abbiamo fatto la cacchiata è eh, lunghissimo qua peccato sono deconcentrato per cercare di vedere quanto era lontano il secondo e mentre guardavo quanto era lontano il secondo sono andato lungo comunque vabbè niente di irreparabile eh? sto calpin spero se levi dai coglioni te levi? vabbè ti passo da qua però ti potevi pure levare eh? cercate di impiccarla di meno in frenata sta macchina che vuole essere lasciata scorrere largo qui non facciamo scherzi eh tanti siamo proprio valico adesso per secondo giustamente adesso si è mantenuto perché noi abbiamo fatto un giro un po' schifoso sia prima che adesso lo stiamo a replicare probabilmente iniziamo a pagare le gomme che si iniziano a usurare perché le abbiamo un po' martoriate però comunque le pressioni continuano a rimanere corrette Valico, vi è qua, te devo superare. Anzi, più che te devo superare, mi devo sdoppiare. Valico, e poi sto valico mi ricorda la motocicletta che me lo devo comprare. <ride> Vedete che sono molto concentrato comunque sulla gara. Adesso che sto avvicinando al secondo per sdoppiarmi la piccola in uscita d'altronde contrario, raga eh, rimane in ora concentrata è una cosa difficile, specie per me che c'è proprio una capoccia che sta sempre a pensare a 2.000 cose insieme comunque valico sta sempre lì 6 secondi e 3 però se giriamo come il secondo tecnicamente l'altro li dovremmo ricchiappare io ripeto, ormai punto alla top 10 questa curva l'hanno fatta una merda mannaggia a me qui già siamo andati meglio ma abbiamo anticipato troppo errore che faccio spesso ma sono errori un po' de errori che ho tipici miei tipo ecco questo è un errore proprio l'alzato il piede fanno scherzi con alzato il piede, scherzi, alzato il piede eh, computer vedo buttare un secondo che pierdrei true dicevo un po' su errori che faccio spesso tipo anticipo troppo certe curve e un po' eppure che praticamente in questo momento una qualsiasi sprint race di quelle solite che si corrono Online da 20 minuti sarebbe finita, invece qui a voglia ancora, mancano 37 minuti io già faccio fatica. Comunque abbiamo buttato un secondo 84, valico sta sempre a 6,4 quindi ora c'è un po' di traffico però, valico, come dire, quelli del traffico? di una stronzata ma lo attendono al valico dopo questa dovrei scendere dalla macchina e annammene ma va bene così il solito liscio al muro cerchiamo di essere qualche vantaggetto in uscita siamo quasi arrivati a mezzo stint il solito è rouge Questa parte mi sono preso qualche rischio, eh Niente di clamoroso, però... C'è una parte della pista completamente al buio Questa dire la posso anticipare molto di più Questa qua sotto non la devo anticipare così. Sono riuscito pure a non bloccarla. Eh, no, devo anticipare ma almeno devo girare però, porca zozza di è. Vabbè, esperimenti, conviene farli un'altra volta, che c'è sta qui un po' di gente, infilata, e non so doppiaggi. Dai, su, su. Facciamo panis Robbiano e Valico, che ha fregato tutti e due, vedi? che giustamente per lui sono doppiaggi invece per noi sarebbero gente da assolutamente risuperare specie se li superiamo prima del loro pit stop è gente che abbiamo superato davvero ma se giro così de merda è difficile chi mannaggia la miseria fortuna stanno a garellasse tra di loro, questo ci può dare una mano si sì, si sì, stanno a gare là tra di loro dai ci può assolutamente dare una mano a ripiarli tanto che di difatti gli siamo arrivati molto vicini si sì, appanica a, a Robbiano mentre Valico continua a ha fatto un giro veramente orrendo noi ma noi il nostro solito giro brutto abbiamo fatto proprio un giro brutto nel senso vero della parola se riesco a far bene le ruce potrei riuscire a superarli, o almeno attaccarli prima della... non questo rettilineo qui, però prima della... Del rettiligno dopo, quello di sotto quello è termine tecnico, questo è il rettiligno di sopra, e eh, quell'altro è il rettiligno di sotto combatte, a combattere, stanno a combattere, stanno a combattere tra di loro Vanno Stoner, il sentatore del sangue una Lexus e una Bentley grande Alexus tra parentesi questa curva non mi viene più da quando ho detto che la dovevo fare diversamente, non riesco a fare più manco come prima. Io ho dovuto mettere la terza perché mi si stava allargando. Raga comunque la macchina mi sta scivolando un pochettino adesso. Forse che ho distrutto le gomme, eh. eccoli Continuano a combattere, ma nessuno fa errori però, eh! Su F1 è molto più probabile che si erano presi sti due. Per cui resistono abbastanza.. Tutto sommato puliti No, oh, Alexus sta molto vicina però, dovrebbe sentire la scia A mi torna sempre sulla cena Mamma mia, questo non è un punto di sorpassare che Alexus, Lexus ma sei scemo Infatti hai perso un botto Caro Panì, hai fatto una stronzata, però ho fatto odì oppure rima che Panì ho fatto odì adesso stiamo noi sci a Panì mamma mia, come se siamo buttati dentro male per fortuna che sono riuscito a tenerla dentro, ma Panì sta qui a fianco adesso non mi pare convintissimo da mo' La brava persona eh Panì La brava persona La brava persona Mulora ha fatto meglio le ruce ovviamente ci ripassa Però se riesco a mantenermi interno Dandogli un po' fastidio non ci a riuscire a dargli fastidio Sta si sta affiancato sta sta a passare c'ha passato c'ha passato, passato Ok si sono difesi Panì a fianca non posso di parolacce quindi devo sostituirle con località marine quindi te vecchio un bel vaffan la dispoli tanto questo c'è un doppiaggio adesso ok Robigno qua c'è la Bentley e sta a doppia una GT4 credo buttiamo all'interno, faccia passa pure a noi, faccia passa pure a noi right. Scisua stava richiude Rubiano me ah, mia, Rubiano mi è sempre piaciuta eh, questo c'ha un bel motore a ventre, comunque sarà tosta superarlo Anzi c'è un altro doppiaggio però ci può aiutare Mi il naso, non è il momento giusto Mi naso, il naso, mi pruda il naso Oddio, oddio, ti Dio oddio, oddio, oddio, oddio. Ma che fai? Eh spintarella Scusa Robiò però mi prudeva il naso Ti sei messo in mezzo proprio alle balle Vuto mollare ragazzi Questo sta andando fuori strada Ma che cacchio sta a fare? a superare all'interno Ecco, invece il doppiaggio ci ha rotto le scatole a noi Volevo fare una manovra strana... Ah, è rientrato Robbiola. Vabbè, comunque si può considerare che l'abbiamo superato prima del pit stop Tutti quelli che superiamo prima del pit stop sono guadagnati praticamente Sono quelli che superamo dopo il pit stop che invece non sono guadagnati Comunque in questo momento siamo quindicesimi ai box ci sta un po' di gente sempre in sicurezza le rush. ancora non sono rientrati tutti comunque almeno credo avanti siamo sbirrazzoli Ricordo che qui apriamo tutto e come si iniziano a freddare raga. Oh, non so se dipende dal fatto che mi girano un po' più lenti per il combattimento lì con i due e poi il doppiaggio. O oh, dal fatto che iniziano a calare le temperature. Le posteriori, cioè le laterali destra stanno proprio sgonfiette. oppure la terza una volta che non si fermava più scivola Io vorrei riuscire a tenermele più da conto ste rote Ah, leader in pit lane è rientrata ai box il primo è quello ricordiamolo del team di Valentino Rossi non so se era lui che stava a fare lo stint e tanti c'è un doppiaggio tanto gt4 dei fielding comunque sbirazzoli, imperatori, io non ho mai sentiti questi Quindi, evidentemente col fatto che si stanno mischiando istinta adesso ci stiamo sovrapponendo con gente che prima non avevamo visto bello così a cannone, bravissimo Ivano Car on the right. Clear on the right. mamma mia, frenato con orecchie va fatica fatica comunque stiamo oltre la metà del nostro stint eh? c'è altra gente ai box che stiamo usurando adesso siamo in tali dodicesimi e c'è gente che sta sci dai box adesso ok l'ho visti da qui Ovviamente non c'è sta il problema delle gomme fredde, però ci abbiamo davanti Jean e Malagia. Che è gente con cui in questo momento siamo ingarellati. Non so in realtà in che posizione saremo, probabilmente lo scopriremo all'ultimo, raga. La cosa è un po' affascinante. Perché noi fino all'ultimo praticamente non sapremo in che posizione stiamo davvero. Per il fatto che abbiamo il pit stop alternato. Ora far pit stop si perde una vita e mezza qui però se noi guadagniamo un tot ogni ogni stint oh che famo Giri te va niente la macchina ha deciso che oggi non girava infatti Gianne e Malachia se ne stanno andando vabbè è stato un attimo così di de... impasse per il nostro Ivano che ricomincia a tirare probabilmente mi ero incastrato col piede sul freno ovviamente se non molli il freno questa va dritta no ma è proprio lei che scivola però ragazzi c'è qualcosa che non va L hanno usurato tutte le gomme probabilmente insomma è stato bravo a tenermele da parte le gomme ma diciamo che qui stiamo esagerando perché veramente faccio fatica a girare le pressioni sono tutto sommato a posto, comunque. Una cosa che non si vede in questo gioco è l'usura gomme. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, apri tutto, apri tutto. Oh, Ajan, va cagà, qui c'è pure malachia. On the left. On the left. E ne fanno due al prezzo di uno. Come i fustimiter di Xan. quasi se li mettiamo in mezzo. Bene, così vanetto. ci stava bene e ne... wow incredibile mai visto questo facciamo no, un'altra volta davanti bagnetz che no però penso che stai ai pitti ai box perché non vedo quindi sta un secondo se no era starisci qualcuno dai box non so chi era tanto siamo diventati quarti ma sempre perché c'è stato sto dei dei pit, ripeto, è una cosa che da una parte è per farosica perché non so mai do cacchio sto, però da una parte è figa. Tanto è sempre il rottino perché mi riviene sulla cena. Uh, mamma mia, come scivolata piatta. Non so manco io come ho ottenuta grande Sim magic. Adesso dobbiamo cercare un attimo di. Recupera un po' di energia mentale, abbiamo fatto un bel inseguimento, non dovremmo assolutamente sprecarlo. Dai, dai, su! Ivano c'è da dire che per non essere un esperto delle quattro ruote sta a fare un gran giro, eh? Beh, è un gran sintono, non un gran giro. Questo dì. Ho piazzato il giro più veloce della sessione per questo momento. Cioè mi ha dato farsi perdonare l'errore che aveva fatto. Oh oh, bandiere gialle, non so che è successo. Forse potremmo avere la risposta se la CPU sbaglia qualcosa. Qua non c'è nessuno. Oh ma bandiere gialle di che box? Pronto, rispondete. Non vorrei dirlo ma quasi quasi mi ma manca Alex. una cosa che giustamente io non dico ma quando sarà finita sta gara sempre che riusciamo a arrivare alla fine io l'ho parlato 24 ore da solo e sarei pronto per praticamente il CTO qui davanti ci abbiamo Staveli e Vogel so ventesimo e diciannovesimo quindi in questo momento stiamo doppiando qualcuno qualcosa stiamo a migliorare raga poi quanto stiamo a migliorare io non lo so di passaggio di Eruge è stato veramente un peccato essersi rovinata così la gara con come si dice, con quell'incidente perché Budamo sta' a combattere per le posizioni di testa raga sta dentro così vanno dai alla trende sta bmw fa la rende noi ci stiamo avvicinando alla notte ragazzi che vedo il sole sempre più in basso quindi ci saranno pure dei punti in cui la luce del sole ci accecherà praticamente qui c'è un bel gruppetto di macchine ma sono tutte doppiate doppiate al momento di tutta gente di cui comunque stiamo più avanti e se riusciamo a doppiarli pure che c'è il pit stop di svantaggio non è che un pit stop dura quanto dura in giro su spa quindi questa è una GT4 ma le altre due no ciccio però te devi levare arst Urst right. come cavolo ti chiami Ovviamente noi dovremmo cercare di rimanere fuori il più possibile. Voi mi avete detto cercate di rimanere fuori proprio al massimo, al massimo, al massimo. Io ho paura. Perché se poi mi giro, o faccio casino, rischio che praticamente eh, vengo squalificato. siamo tre macchine davanti, raga. Stalle, Vogel e Ebril. Che è ebril è terzo. Ora, se riuscissimo a supera a per Vogel, vabbè, sicuro che ancora il nostro stint dura 19 minuti Se riuscissimo a superare pure April, qua Come al solito i Lucio fanno uno schifo Ecco che arriva un'altra GT4, che è quella di Hutchinson Cache questo ci capita a mezzo, sempre al momento sbagliatissimo comunque. Lungo, lungo. Mamma mia, mamma mia rischio. L'ho recuperata per fortuna. Raga, mi è esagerato il sangue perché mi è stato beccato il taglio. Ho esagerato un po', avrei dovuto alzare piede lì. Ora questo se si se leva dai ca... Mmm non posso dirle le parolacce Se leva dai capperi Ma ah, la luce inizia a essere fastidiosissima Infatti il terzo se n'è nato eh Per il lasta a 6 secondi Tu, uh, ciccia vai Non scherzi eh tutta la sera di quanto si è seguita bene eh, Non esageriamo l Ho tirato la morte per cercare di recuperare ma Non devo sprecare Tutto quanto con una cacchiata Come se andrà bene di superare e Vogel qua, va? Che li doppiamo ma ah, però apri, aprirlo, voglio ripiare prima che finisci lo stint Ok ho girato lentissimi Mamma mia che frenata che ho fatto Questa secondo me lì è la staccata migliore che ho fatto da quando giro su sta gara Stanley si è levato perché giustamente è doppiato se deve va. Quindi in realtà a recuperare stiamo a recuperare non so bene di quanto dai su resta dentro eh? non fa scherzi mamma mia 104 giri a Sparaga son botto so non la rifarò mai una 24 ore bene così, bene, la sta staccata sei piaciuto Ivano? sei piaciutissimo Ivano questo con però si deve levare dai palle far bravo, far bravo eh, purtroppo abbiamo sprecato tutti i 40 millesimi che si presi Aprile, qui ha perso tempo con doppiaggio ragazzi. Però pure noi. Mociamo, me ancora ancora tutte e due, lui ha fatti. Quindi non so ha perso tempo in realtà. E dai, lei vado su. il problema è che noi dobbiamo più a lui ma lui deve doppiare quell'altro tipo matriosca dei doppiaggi porca oh, puttana ha del il gas il momento è sbagliatissimo lo so manco io come ho schivato quello vabbè poi farite come i gt3 giustamente se levano da mezzo perché gli sta a doppia le gt4 le sta a doppiare, ma siccome è un multiclasse non se levano di mezzo. Mamma mia che staccata che fatti va. Esagerato stavolta. Infatti stavamo messi malissimo per rifare l'ultima curva. Però April gli abbiamo recuperato tanto. Ammazza che sfiga che mi tiro da solo. Sbaglio prima curva, qui fa il macello. Per fortuna che si riparte da fermi, quindi perdi, ma non te lo propaghi per tutto il pezzo dopo. Bene così, dai! Dai, due secondi e due, e ci sono rimasti 14 minuti de-stint. PPS a terza posizione su aprile. Scherzi, eh? devo dire che il sistema per capire se, se tu te ne approfitti mi pare abbastanza intelligente Beh, non è super punitivo proprio che tu uccide mi devo assolutamente ricordare a gonfiare le ruote, in realtà le sinistre stanno a posto così, non le toccherei il prossimo stint mentre la destra sia davanti che dietro un ritocchino toccherà farglielo questa luce non vedo più un cacchio Allora, aprile si è avvicinato. Davanti c'è Cabezas Catalanas, che era quell'altro che ha, ha ginetta. mi ricordavo che quello che ha ginetta, l'ho detto, c'era il nome spagnolo. Caporcia Catalana. Ok, adesso cerchiamo di stare molto vicini. Aprile. Ok, dai, apri. Bene, così, cuciti, cuciti, cuciti, aprile, ecco appunto. Come dicevo cuciti, cuciti, ho perso un pochetto di culo. Ultimi 12 minuti, dobbiamo superare assolutamente aprile. Eh, tutto sommato, poteva andare a peggio? Un po' di scia dovremmo sentire, però. Anche se pure la McLaren c'è un gran bermotore, quindi... ci tu apri quanto ha frenato Ragazzi, se, non, se voi state chiedendo cosa che magari non avete sentito nella prima puntata, che ne so. Comunque, il livello della CPU è 95%. Invece, il livello dell'aggressività non mi ricordo dove andare a vedere nella prima puntata perché ho detto lì, ma non mi ricordo più. E come sono belle che arrivate. Andiamo a cercare di shift forte qui. Non riesco ad attaccarlo qua, ci cioè sta a far perdere tempo che aprire qui. Ecco il sole a rompe le palle così a taglio proprio fastidiosissimo. Dai su, su e qui siamo più veloci Solo che arriviamo troppo vicini nel punto sbagliatissimo Toccatina Caprile Guarda. Mamma mia stiamo all'esterno, stiamo all'esterno, oddio Stiamo all'esterno, oddio Mi ha dato una botta, mi ha dato una botta a lui Oh mi ha dato una botta a lui eh, non scherziamo eh ah. Se prova a rinfilare all'interno, aprile Noi non andiamo lunghi apposta per... E copri poi se mettiamo un mezzo e aprile sta bene così right. ciao Apri salutiamo a maggio quando vedi eh qualche rischio tocca piastro raga eh, eh, se no oh ma questo non ha mollato niente guarda non sta però aprile va a fanculo si sì, si sì, lo so che lo stint sta a Gli ultimi dieci minuti questo muoce forte dalle rouge bisogna giocare bene qui in fondo ok bene così hanno buono, buono stinto Ivano dai così non molla niente va mamma mia mi ha scotato mascotato un fame ok siamo un po' scollati aprile cioè il vetro zozzo però il sole io mi vedo un cacchio Comunque, potremmo dire che è stato un per il momento uno stint positivo per il nostro recupero Se riuscissi a preservare un po' di più le gomme, probabilmente potrei essere meno lento questa parte finale dove invece soffriamo proprio tanto, qui due Tarzana perché la macchina tiene proprio poco adesso Però a aprile lo stiamo piano piano a staccare Anzi Atari e Cabezza Gratalana, un'altra volta. Ho frenato un'ora prima. ero allontanato da, da, dal lato sinistro e mi sono perso il punto di staccata. Comunque ragazzi, come stanno ancora a posto? Io non arzerei. Non ho capito che cam... che m'ha detto l'using car? boh vabbè 7 minuti dobbiamo iniziare a impostare le questioni che riguardano il prossimo stint ok allora noi ci abbiamo da caricare in moto da vecchio 108 litri dopo eh? tirare giù benzina non so sistemiamo magari non qui so che posso fare entrata di box ma sono più contento così domanda pure a scegliere il prossimo pilota qui tanti c'è Cabezas Catalanas che speriamo sia collaborativo ovviamente cambio dome c'è questo momento di luce fastidiosissima. Scimo forte qui, Cabezza Catalana si mette all'interno, grazie. On the left. On the left. Invece si è messo all'esterno, grazie Arcasio e non di un'altra cosa. Messo in piena traiettoria giustamente. Okay, rettiligno pilota per il prossimo stint sarà di nuovo canogero botta a sta sto punto direi che abbiamo fatto uh. che abbiamo fatto tutto perché ha benzinato mi sistema ancora eh però così muore raga siamo quasi... mancano 5 minuti e 20. Solo complimenti per Ivano per il suo stint. La benzina è proprio contatissima, raga. L'ampeggia dice due giri, ma... Giri box, box. Vai al pittore, raga Devo rientrare adesso Dice che devo rientrare adesso Uh, errore, errore Errore, errore, ho alzato il piede ho alzato il piede Eh, bravo Grazie ma pure difficile per le gomme perché stiamo a girare un po' peggio quindi ci sta che gomme si stanno un po' a raffreddare eeeh largo largo ho mullato eh so che c'è qui davanti però stanno a perdere tanto questi ultimi giri raga perché io sono stanco e poi la macchina ne la fa più e gomme peggio Antre la cena che ritorna su Non so se si sentiranno i rutini nel microfono raga eh, scusate ma non ci posso fare niente tanto Atari ha superato come al solito qui non riesco a non di adesso andiamo a cercare a Commodore 64 Comunque, vabbè, in generale è stato un gran sintomo. non dobbiamo fare cazzate qui l'entrata. Bene così. Ok, bene così, dai. Ok, c'è un limitatore. Quindi. Siamo rientrati. Da quinti perché ci ha disuperato Gian Va bene Però mo il problema è quando non riuscimo quanto usciremo Prima eravamo riusciti 19 su 22, Chissà come riusciremo alla prossima Qui dopo alla molto stretta perché sennò più per muro praticamente Quindi mi devo allargare tanto da qua E poi Stringe tantissimo Mamma mia che rischio Iniziano a passare altre auto Siano a passare tre auto, di fatto diventiamo... No, sempre quinti siamo per il momento. Lo stesso che mi vibra un pochettino, ma è tutto a posto. 108 litri, c'è sta, dobbiamo caricare 100 litri, ok. C'è qualcuno, c'è Cooper che ferma i box, pure Gimber. Spegni il motore, vai, su sono fermato 12 metri più avanti dai dai su veloci ragazzi veloci che siamo già tornati noni le pressioni... Eh, ormai le pressioni sono andate così ma comunque le pressioni stavano bene ragà le pressioni stavano bene secondo me perché ancora stavo a girare bene 10... Dieci, siamo a diecimi diecimi undicesimi Qualcosa mi abbiamo recuperato comunque è impossibile che non abbiamo recuperato niente 4, 3, 2, 1 vai Ok, ok, ok, ok, dai dai dai dai dai dai dai dai dai Mamma mia che ammazzata. Anche quest'ora se n'è andata. Io spero che stasera vi stia piacendo. Ragazzi io mi sto appassionando a sto discorso da 24 ore. Mancano 19 ore e 25 di gara. Vuol dire che abbiamo corso per più di 4 ore e mezza. E' un boato dei giri. Secondo me il sostinto non è andato male. Abbiamo recuperato qualcosina. L'obiettivo vi ripeto ormai è tornare in top 10. Vi ricordo più di 400 mi piace per vedere e sbloccare la prossima puntata. Io come al solito vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme. E Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.